Diana fammi vedere una cosa cosa c'è qua no, no no no cosa fai? È mio Che profumo queste fragole mamma mia Ne prendiamo 400 grammi Andiamo a rimuovere le foglioline Diana che cosa ci preparerai oggi con le fragole? Mm. Già che alle fragole mi piace eh vedrai vedrai ti stupirò oggi una ricetta freschissima che più fresca di così non si può ora vado a tagliare le fragole a pezzettini dentro un contenitore le fragole in un contenitore? cosa fai? le cuoci là dentro poi? ma che cuoci? questa ricetta proprio non ci va a cottura quindi no una volta tagliate le fragole vado a mettere il coperchio e vado a metterle nel congelatore Ora prendo un ananas Bello maturo Vado a pulirlo Quindi taglio le due estremità Taglio anche i lati La buccia Ma tu lo sai pulire l'ananas? Certo che lo so pulire Ma sì? Ah, allora, la prossima volta lo fai tu Ok Mi raccomando non togliete troppa buccia eh? Però toglietene abbastanza Da poter rimuovere anche questi puntini neri poi andiamo a rimuovere se ce ne sono ancora rimasti Ah, la buccia ragazzi non buttatela perché potete fare una bevanda buonissima la fate bollire per circa un quarto d'ora in una pentola con mezzo litro d'acqua poi la lasciate in, inf in infusione coperta per circa una decina di minuti poi filtrate ci mettete dentro del lime o del limone se vi piace e magari del miele per addolcire ed è buonissima provatela ora taglio l'ananas a metà poi ancora una volta a metà vado a rimuovere questa parte dura con il coltello. Così ora taglio l'ananas a pezzetti un po' come ho fatto con le fragole. Prima vado a mettere l'ananas tagliato in un contenitore. Speriamo ci stia tutto. Eh? Vediamo. Sì, chiudo e metto anche l'ananas nel congelatore. Dobbiamo lasciare entrambi sia l'ananas che le fragole per almeno tutta la notte nel congelatore. E ragazzi è passata una notte ma prima di tirare fuori la nostra frutta dal congelatore vi chiediamo come sempre il vostro immenso aiuto supportateci con un mi piace a questo video e condividete il video anche mi raccomando in questo modo ci date una mano enorme per noi è importantissimo far conoscere a più persone ciò che facciamo e le nostre ricette quindi grazie e vi aspettiamo anche su Instagram seguiteci ci chiamiamo Diana e Alessio prendiamo le fragole, cominciamo con loro le lasciamo a temperatura ambiente una decina di minuti così possiamo toglierle un po' più facilmente e poi con il coltello andiamo a staccare le fragole, blocchi di fragole, non una per una, non è importante. Una volta fatto ciò prendiamo un frullatore, io sto usando quello con le lame S e vado a mettere le fragole all'interno. Adesso hai capito cosa stiamo facendo? Credo quando... di sì, dai, credo Sicuro? di sì. Sicuro? Sì, sì. Okay. E voi invece l'avete capito? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Poi io aggiungo anche della menta, qui ho due rametti. Se non vi piace la menta potete tranquillamente ometterla. Aggiungo anche un cucchiaio di miele. Ragazzi guardate che bei colori che ha questa ricetta, vero Diana? Bellissimi, i colori e stili proprio. E ora, indovinate un po', andiamo a frullare. Controlliamo la consistenza, ragazzi. Che meraviglia! Allora, frulliamo ancora per proprio 10 secondi. Guardate che cremosità. Incredibile. Vi presentiamo il sorbetto alle fragole. Ma ragazzi, wow. qual è il vostro gusto preferito di sorbetto? È vero, noi oggi ne abbiamo fatti solo due gusti, però in realtà, ragazzi, c'è da divertirsi proprio con qualsiasi tipo di frutto. Ora, chiudiamo rimettiamo nel congelatore ora prendiamo l'ananas e lo mettiamo nel frullatore anche qui mi raccomando fatelo riposare a circa 10 minuti a temperatura ambiente Così riuscite a staccare bene I pezzi d'ananas E direi che possiamo frullare in due fasi Perché se ne mettiamo troppo adesso Poi la parte sotto si scioglie troppo in fretta Quindi non vogliamo questo E adesso aggiungiamo anche Un cucchiaio di miele anche qui Il miele oltre a rendere il sorbetto dolce Lo rende anche molto molto cremoso Adesso abbiamo finito il miele Eh poi dopo no. andiamo a comprarlo dai E vado a frullare Controllare, Ci siamo, dobbiamo frullare ancora perché ci sono ancora pezzi di ananas Ragazzi guardate che cosa è venuto, questa l'ananas ha una cremosità wow. proprio incredibile, guardate qua Wow <ride> Proprio un gelato, proprio fatto in casa, senza gelatiera Esatto, bravo Mettiamo nel contenitore Guardate, ragazzi, è gelato! Sembra gelato più che sorbetto! Esatto! Sei pronto? Prontissimo! Andiamo a creare wow. la nostra coppetta di sorbetto. Sorbetto barra gelato, direi. Guardate che consistenza che ha questo sorbetto. Ora la fragola. Mamma guardate, mia! Guardate, guardate! Ragazzi, ma tutto questo gelato chi se lo mangia? Diana, te lo mangi tu? Bella domanda. Io non aspetto altro. Vai Diana. Mm, mamma mia, la cremosità di questo sorbetto barra gelato. E diteci Io anche qui Dio. sotto qual è il vostro gusto preferito. No, ananas in assoluto.